Benvenuti a bordo, viaggiatori. Io sono Grizzly. Veloce fatto. 1997-1998. Sono un soddisfatto utente di infostrada. Utilizzo il servizio già da un po' di tempo. Mi trovo molto bene. Le tariffe sono interessanti. Improvvisamente un giorno, scorrendo la bolletta, guardando nel dettaglio degli addebiti, mi casca l'occhio: c'è cioè una chiamata in Spagna. Di 3 secondi, del costo approssimativo di 60 lire, circa 3 centesimi di euro. E mi chiedo, com'è possibile che ci sia una chiamata in Spagna di 3 secondi? Beh, Spagna, il prefisso internazionale è 003. 3. per esempio «Caltagirone» il prefisso è «0933». Ecco che allora penso «Vabbè, magari dovevo chiamare qualcuno a Caltagirone, mi è scappato il dito, ho sbagliato numero e visto che subito dopo NON c'è una chiamata a Caltagirone probabilmente ho detto «Aspetto, ho sbagliato numero» ce l'ho memorizzato sul cellulare ho fatto col cellulare, quindi non ho neanche guardato il dettaglio degli addebiti, sicuro che fosse quello, poi 60 lire, 3 secondi di chiamata, è ovvio che eh, c'è tizio, no? Ho sbagliato numero! Qualche mese dopo, mentre scorro l'elenco delle chiamate, e di nuovo Yeah. Francia, 4 secondi, 80 lire 4 centesimi. E di nuovo penso: Ok, Francia 0034, 0934 sarebbe Caltanissetta. però io non conosco nessuno a Caltanissetta, guardo un po' dopo non ci sono chiamato a Caltanissetta, guardo il dettaglio della bolletta del cellulare, non ci sono chiamate a Caltanissetta. Beh, 80 lire quattro centesimi, gli vorrò contestare una chiamata di quattro centesimi, insomma, uh, avrò sbagliato numero, però è strano. Passa un altro po' di tempo, un paio di mesi, una puntata di. Di Striscia la notizia. Parla di questo stranissimo fenomeno che tutti gli utenti di Infostrada, o pressoché tutti gli utenti di Infostrada, nelle loro bollette trovano ogni tanto una chiamata in Francia, una chiamata in Spagna o una chiamata in Germania di un massimo di 5 secondi di, di un così 100 lire, una caramella, meno di una caramella. Decine di migliaia di utenti che si vedono addebitare 80-100 lire per telefonate che non hanno fatto. Di nuovo, sì, è una caramella, sì. Ma se 100.000 persone si vedono addebitare 100 lire eh? su so 10 milioni. È un attimo, qualcosa non quadra. Striscia Notizia ne parla, chiede notizie a in Infostrada che… ma no! Ma sarà stato l'utente che ha sbagliato? Ma guardi, l'utente che ha sbagliato uno, non decine di migliaia! E guarda un po', Infostrada promette che farà dei controlli, promette che verificherà… Il fatto sta che queste telefonate spariscono. Infostrada era un operatore di rete fissa, poi si è fuso con Wind per la telefonia mobile e da poco Wind si è fuso con 3, Wind 3, che è un grande operatore di telefonia fissa e mobile e il 3 luglio 2020 Wind 3 è stato sottoposto a un'indagine, sono state indagate una decina di persone tra cui anche proprio tra i vertici di Wind 3 e sono stati sequestrati una decina di milioni di euro per via di una presunta truffa che riguarda i servizi a microabbonamento. Ne parliamo oggi un po' più in dettaglio in questo episodio di Diario di Viaggio on the road, per cui cominciamo. Sigla! Cos'è un servizio in microabbonamento? Tu hai il tuo bel telefonino, ma ti interessa – non lo so – ricevere l'oroscopo giornalmente, un bel SMS ogni mattina con l'oroscopo del giorno. Bene, ci sono dei servizi che ti permettono di ricevere l'oroscopo del giorno, oppure la suoneria più hit del momento, o la qualsiasi altra fesseria, ad un costo minimo. Per due euro a settimana ogni giorno ti mandiamo l'oroscopo, per cinque euro a settimana ti mandiamo tre suonerie alla settimana, le migliori hit dell'estate. Bene, tu paghi questo abbonamento con il tuo credito, sono appunto dai 2 ai 5 euro a settimana e hai a disposizione questo servizio. Se lo hai chiesto se ti interessa, ci può anche stare, è un modo molto semplice di fornire questo servizio. Inoltre, questo piccolo abbonamento che paghi, per esempio, 2 euro a settimana, il 50% va al tuo operatore di telefonia che veicola il messaggio, che veicola il servizio, e il 50% a chi crea il servizio, per esempio a quello che giornalmente prepara il tuo oroscopo. Quindi, di 2 euro che paghi alla settimana, 1 euro va al tuo operatore di telefonia e un euro al fornitore del servizio dell'oroscopo della soneria di quello che sia 5 euro a settimana stesso discorso 2 euro e mezzo all'operatore 2 euro e mezzo al fornitore del servizio in realtà le percentuali sono leggermente diverse ma il principio alla base è quello bene dicevo se ti sei fatto questo abbonamento perché sei interessato in questa cosa ci può stare il problema è quando non hai fatto questo abbonamento a questa cosa perché se tu hai un micro abbonamento a 5 euro a settimana ma usi il telefono per telefonare due volte alla settimana tu ogni settimana sei lì a ricaricare 5 euro di credito fai una telefonata e improvvisamente si è finito il credito sul telefono. Eh, ma com'è possibile? C'è molto di peggio! Nel 2018 attivo una SIM con wind, una SIM molto speciale, si chiama Smart Security. È una SIM che non si mette su uno smartphone per utilizzarla giornalmente portandosi appresso il telefono, è una SIM che si mette su un impianto di teleallarme. Serve solo per quello, per gli impianti di teleallarme, per i GPS veicolari, perché ha una tariffa molto speciale, molto ridotta, mi dà a disposizione ogni mese 50 minuti di chiamate, 250 e e 500 mega di internet. Scaduti i 500 mega di internet, non naviga. Scaduti i minuti e gli sms, ci sono ogni singolo sms a 29 centesimi ogni singola chiamata a 29 centesimi al minuto sui secondi effettivi di conversazione. Questa sim è speciale perché, innanzitutto, non scade dopo un anno dall'ultima ricarica, ma dopo due anni dall'ultima ricarica. Questa sim ha un costo annuale: 24,90 Si paga una volta all'anno e ogni mese alla scadenza mensile si rinnova il conteggio degli sms, dei mega di internet e dei minuti fa solo questo. Su questa sim non sono attivi, tutta una serie di servizi, e non sono attivabili tutta una serie di servizi, proprio perché è destinata a essere messa in un impianto di teleallarme. Sul contratto c'è scritto «i servizi in microabbonamento non sono attivabili su questa sim, sono disattivati dalla centrale, gli sms della banca che sono a pagamento sono disattivati su questa sim da centrale, perché questa sim deve essere utilizzata solo per un dispositivo di teleallarme». Bene, metto questa sim nel mio impianto di teleallarme, funziona tranquillamente, viene prelevato il costo dell'abbonamento di €24,90 c'era un po' di credito sopra, quindi gli rimangono. Euro e dieci, una roba del genere, si rinnova dopo il primo anno, gli avevo fatto un'altra ricarica, quindi altri 25 euro, 30 euro, adesso non mi ricordo. Fatto sta che fatto il rinnovo, ci restano 3 euro e 10 sulla SIM. Benissimo! La SIM funziona finché una bella mattina attacco l'impianto di allarme e non mi arriva l'SMS di notifica che ho attaccato l'impianto di allarme. E mi chiedo come mai. Provo a far scattare l'allarme e non mi arriva l'SMS nella chiamata. Oddio, si sì, è guastato l'impianto di allarme. Aspetta, vediamo se non è successo qualcosa a livello della SIM. L'impianto di telefono allarme mi permette di utilizzarlo come un telefono a viva voce. provo a comporre il mio numero di cellulare, vediamo un attimo se magari non prende, è successo qualcosa alla SIM. Invece no, la prima cosa che sento dall'impianto a viva voce è «Wind, messaggio gratuito, il suo credito residuo è insufficiente». Ma com'è insufficiente? C'erano tre euro e al di là del c'erano euro ci sono i minuti e gli sms, com'è possibile che mi dice che il credito è insufficiente? Vado nell'area riservata e il credito è negativo. Chiamo il 155, scusi, ma la mia sim mi dice che il credito è negativo, ma com'è possibile? E probabilmente si è attivato un servizio a microabbonamento. Scusi, com'è possibile? E magari lei ha cliccato... CHE COSA HO cliccato? È una Smart Security! Sta nel mio impianto di teleallarme! Gli è cresciuta la manina all'allarme e si è messa a cliccare? Eh no, allora effettivamente ci deve essere stato un errore di rete, adesso vediamo, provvediamo, controlliamo… insomma, dopo una settimana mi ripristinano il credito, dopo un mesetto di nuovo la SIM non mi invia messaggi e non mi chiama. Vado a controllare nell'area riservata, stavolta il credito non è negativo, risultano esserci 3 centesimi, però non risulta esserci traffico. Richiamo il 155, senta, la SIM è una Smart Security, com'è possibile che il credito è sceso se non risulta nemmeno traffico? parte che, se ci fosse traffico, prima di tutto dovrebbe intaccare i minuti e gli sms del piano mensile. Eh ma sa, ma qua, ma là, ma forse c'è un trasferimento, ma forse c'è questo, ma forse lei ha cliccato, a ridagli costo ha cliccato! È un impianto di teleallarme! Ah non lo so, vediamo, facciamo, diciamo. Insomma, mi faccio ripristinare il credito, non appena mi ripristinano il credito, prendo un'altra sim di un altro operatore e faccio la portatilità del numero, proprio come si suol dire lo sfregio, perché tanto potevo buttarla via, quel numero ce l'avevo solo io. Arriviamo al 3 luglio 2020, indagine a Wind3 per i servizi microabbonamento perché come era successo per le telefonate in francia in spagna di infostrada ma cosa vuoi che siano 60 lire 80 lire neanche una caramella adesso il microabbonamento cosa vuoi che siano 2 euro a settimana 5 euro a settimana Sì, insomma sono pesantucci, sì. ma se ha un milione di utenti ogni settimana gli prendi 5 euro Fanno 5 milioni di euro a settimana! Fanno 20-25 milioni di euro al mese! Ecco che diventa un business molto interessante. Diversi utenti si trovano in questa situazione e talmente tanti utenti che durante la conferenza stampa, a seguito dell'indagine, lo stesso magistrato, uno dei magistrati che ha iniziato questa indagine, dice di essere stato coinvolto anche lui, di essere una vittima anche lui c'era cioè la SIM WIND e gli continuava a scendere il credito pure al magistrato. Ma naturalmente questo è partito contro WIND3, ma è stata fatta una segnalazione all'antitrust perché si operasse anche verso gli altri operatori. Ma con WIND3 c'è qualcosa di molto più grosso, perché a quanto pare c'era la connivenza di aziende esterne che raccoglievano decine e decine di numeri di telefono a cui attivare questi servizi a caso, e tra questi c'erano una marea di SIM machine to machine, tra cui la mia! Le SIM machine to machine sono le SIM che non le metti nello smartphone, SIM che metti su dispositivi come allarmi, come tracciatore GPS della macchina, roba di questo genere, tracciatore GPS che metti al collare del cane. E attivato il servizio della suoneria predefinita per scaricarsi la suoneria di Marcarata di Ensignalas ogni settimana. Eh sì, è cos'è il cane che si toglie il tracciatore GPS, mette la sim sul cellulare e si scarica la suoneria! Vedete com'è è facile parlare di piccole cifre, com'è facile far diventare le piccole cifre cifre di una certa importanza? Vedete com'è facile fregare centinaia di migliaia di utenti due euro a settimana a centomila utenti, senza andare troppo lontano. Non voglio dire 5 euro a settimana a un milione di utenti, due euro a settimana a 100.000 utenti, su 200.000 euro alla settimana, un milione di euro al mese... così! Eh ma lei ha cliccato. Eh vabbè, allora disattivatemelo. Ecco, è disattivato e fra un mese, fra due mesi, fra tre mesi lo riattiviamo. Oppure visto che abbiamo 20 milioni di utenti, 30 milioni di utenti, a scaglione ne attiviamo 300.000, ma man mano che li disattiviamo ne attiviamo altri. Chi vuoi che se ne accorga? E poi, quando qualcuno se ne accorge, eh ma lei ha cliccato. Ma che cosa ho cliccato? Voi che mi raccontate? Siete stati vittima o siete tuttora vittima di servizi microabbonamento? Questa cosa è successa con moltissime persone sopra una certa età, perché pare fargliela apposta. Verificate le SIM dei vostri genitori, dei vostri nonni. Vi è successo qualcosa del genere? Vi era successa questa cosa? Magari siete stati clienti di InfoStrate, anche voi avete avuto queste telefonate di 3-4 secondi in Francia, in Spagna, in Germania? Ci sono Altre cose non proprio corrette che hanno fatto con voi gli operatori di telefonia fissa o mobile, parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag BBOTR. Sono molto curioso di sapere un po' che cosa ne pensate, o di sapere un po' che cosa è successo. Come sempre io sono Grizzly, spero di essere riuscito non solo a intrattenervi, ma soprattutto a farvi aprire gli occhi su un fenomeno di costume particolarmente fastidioso e particolarmente pericoloso per le tasche di tantissime persone. Se ce l'ho fatta, come sempre vi invito a mettere pollicinato e condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp, Telegram e le altre app social, in particolar modo con i vostri amici che si lamentano che continuano a ricaricare il telefono, ci fanno due telefonate e gli va giù il credito, affinché vadano a controllare che non ci siano attivi questi servizi in microabbonamento. Iscrivetevi al mio canale YouTube, è gratuito! GRATUITO, non c'è il microabbonamento!